Salve, e benvenuti in questo quinto video di una serie di video in cui si parla di Microsoft Power BI, Power Query, Power Pivot e Power Map. Stiamo realizzando il sistema informatico eh, della nostra azienda, ad esempio, molto semplice, che ha una serie di negozi all'interno di alcune città e che vende una serie di prodotti eh, ad un certo prezzo. Abbiamo mh, utilizzato come dati sorgenti dei file testuali separati di virgole, da virgole per creare questi oggetti eh, tabulari, tabella comuni tabella prodotti. Stiamo utilizzando una struttura molto simile a quelle che si utilizzano in, in, in Access. Abbiamo due tabelle esterne, tabelle comuni e prodotti, che con la loro chiave primaria, ad esempio comune nella tabella comuni, e eh, nome prodotto nella tabella prodotti popoleranno e riempiranno la tabella transazioni. Ci siamo portati un po' avanti con il lavoro abbiamo aggiunto dei semplici automatismi per esempio eh, per favorire la persona che fa, fa data entry abbiamo aggiunto una semplice combo box a discesa che viene fatta andando nel tab dati con valida dati ad elenco che ovviamente pesca per quello che riguarda il nome prodotto i dati dalla tabella prodotti e per quello che riguarda invece eh, il, i nomi dei comuni, vedete come sempre una casella discesa con valida dati, con valida dati ad elenco, pesca i, eh, i sorgenti dalla, dalla tabella comuni. Poi abbiamo realizzato un semplicissimo cerca verticale in maniera tale che quando la persona fa data entry e aggiunge un oggetto prodotto in questa colonna automaticamente viene riempito il prezzo. Questo l'abbiamo fatto per facilitare la persona e per ridurre eh, l'errore. Poi abbiamo aggiunto un semplice controllo acti ActiveX se noi andiamo nel tab sviluppo e progettazione vediamo con una riga di comando in cui dice che quando seleziono una cella e poi scelgo una data nel controllo ActiveX quella data deve andare a finire all'interno della cella. Per eh, gestire questo cerca verticale che verifica qual è il valore nella cella a fianco e poi, e poi lo va a pescare in quella prodotti noi abbiamo dovuto modificare un po' la struttura di questa tabella perché sappiamo che eh, il cerca verticale cerca, fa una procedura di, di ricerca da sinistra verso destra, quindi vuole nella prima colonna l'oggetto che cerca e poi nell'indice 2 o 3 eh, la corrispondenza del prezzo. Ma facciamo, abbiamo per semplicità eh, diciamo simulato degli acquisti che sono sempre molto simili, avvengono il primo giorno della settimana e l'ultimo, lunedì e venerdì, facciamo un acquisto, iniziamo un sesto acquisto nell'ultima settimana mettiamo lunedì e come vedete si popola perché l'active cell dice in questa cella che io ho attivato mettimi questa data semplicemente copiamo questa, questa convalida e ci inventiamo un acquisto copiamo anche qui questa cerca verticale vedete che fa automaticamente il look up del prezzo tant'è vero che la tabella prodotti ci dice che lo slittino costa 150 euro poi indichiamo a mano ad esempio che ne sono stati comprati due anche in questo caso copiamo la formula trascinando utilizzando eh, la maniglietta e diciamo Firenze facciamo l'ultimo acquisto due acquisti la, se la settimana ne, ne compriamo uno il venerdì che però è del prossimo mese quindi dec decidiamo di fare giovedì come sempre con la maniglietta trasferiamo e scegliamo divano, copiamo la formula anche qui e vediamo che correttamente ci dice che il divano nella tabella prodotti costa 350 euro, diciamo che ne abbiamo venduti 4, siamo stati fortunati copiamo la formula per avere il riempimento e diciamo Catania. Perché scegliamo questa? È semplicemente una tecnica per eh, ridurre l'errore. Ovviamente in questa serie di video non ci occuperemo di come fare veramente solidamente questi, questi file Excel perché noi ci stiamo occupando della creazione di un data model a partire da dei sorgenti esterni testuali separati da virgole e mentre questi sorgenti esterni testuali hanno creato la, i sorgenti esterni per eh, queste tabelle, adesso questi oggetti tabelle saranno a loro volta dei soggetti esterni per il vero e proprio data model che si costruirà in Power PowerPV. Quindi prima abbiamo usato Power Query per inserire dei file di testo esterni e poi usiamo Power PowerPV per trasformare questi oggetti tabella in, in, in un vero e proprio data model con delle strutture relazionali. Possiamo vedere che se noi andiamo a vedere per esempio nel tab Formule Gestione nomi, la tabella comune è stata depositata con, lo, con il nome Merge One perché deriva da un merging di due soggetti esterni. E la tabella prodotti è stata depositata con il nome eh, serie di data esterna ai prodotti perché è stato direttamente importato. Questo, questa serie di celle pur rappresentando una tabella ancora non, diciamo, non fa parte del data model, come vedete non è presente. Per poterlo fare si sì. eh, seleziona una cella interna, si preme CTRL nella tastiera T e vedete che correttamente eh, lo strumento seleziona la serie di celle da trasformare in oggetto tabella e per fare questa operazione la nostra serie di celle deve avere almeno una riga libera sotto e una colonna libera a destra e si preme OK. Come vedete anche questa serie di celle viene trasformata in un oggetto tabella e noi andando nel tab Formule e gestione nome nomi ce ne sinceriamo perché adesso abbiamo tre oggetti. La tabella comuni definita merge1, merge la tabella prodotti, sd e prodotti, la tabella transazioni chiamata genericamente mh, tabella 3. Quando eh, si effettuano questi tipi tipo di operazioni continuamente io ho trovato utilità mettere in questa barra qua, per esempio, il formato numero e la diminuzione e l'aumento delle percentuali e, e la gestione nomi, perché altrimenti quando sono in Power o Power Query questi pulsanti mi spariscono. Quindi per diciamo, personalizzare questa barra è sufficiente cliccare questa freccia, andare su altri comandi e all'interno all'interno delle relative schede, scegliere il comando che interessa ed inserirlo qui con il tasto aggiungi io in particolare che cosa ho fatto? ho preso dal, dal tab home il comando numero e lo vedete qua e il comando aumenta diminui e diminuisce i percentuali poi dal tab formula il comando gestione nome vedete in maniera simpatica mentre qui occupa tutto il ribbon tutta l'iconcina qui viene ridotta adesso se noi abbiamo effettivamente i nostri tre oggetti con le chiavi primarie nome prodotto che andrà a finire il nome prodotto tabella prodotti con, eh, scusa, con comune che andrà a finire all'interno della tabella transazioni possiamo finalmente inserirli nel vero e proprio data model fatto con PowerPivot eh, basta andare nel tab PowerPivot fino adesso abbiamo usato Power Query ed Excel adesso inizieremo ad usare un altro strumento e bisogna selezionare tabella per tabella e, e cliccare questo tasto questa crea tabella collegata in realtà a me avrebbe fatto piacere trovare inserisci nel data model perché in realtà cliccando questo tasto viene inserito l'oggetto tabella l'abbiamo cliccato all'interno vedete del data model strutturato con eh, Pivot. non ci dobbiamo fare ingannare perché questo strumento sembra simile a Power Query ma in realtà è, è, un altra, è un altro strumento, vedete Power Pivot, abbiamo aperto Microsoft Excel, Power Pivot e la, la finestra di, di Microsoft Visual Studio perché abbiamo fatto quel piccolo codice in VBA. Vedete è stata l'oggetto tabella, tabella inserita e correttamente chiamata Merge One. Ritorniamo in Excel dobbiamo farlo per ogni oggetto tabella prendiamo la tabella transazioni che la utilizzeremo come una specie di tabella join in Microsoft Access ancora crea tabella collegata vuole dire, vuole dire aggiungi l'oggetto tabella al nostro data model e quindi il nostro data model adesso avrà due oggetti un oggetto merge 1 e la nostra tabella transazioni Torniamo ancora in Excel perché questa cosa va fatta per ogni oggetto. Selezioniamo la tabella, crea tabella collegata, vale a dire aggiunge al nostro data model PowerPIVO e adesso finalmente avremo tutti e tre i nostri oggetti, vedete? La tabella join, la tabella merge e la tabella prodotti. È interessante notare che questo strumento ci dà una vista dati che è di tipo tabulare, ma c'è cioè una vista diagramma che è assolutamente simile alla vista delle relazioni che abbiamo in Microsoft Access i nostri oggetti tabulari sono stati vedete, inseriti proprio come in Microsoft Access come degli oggetti grafici lui la definisce una vista diversa in realtà questa non è semplicemente una vista diversa perché io da questo pannello, cioè dalla vista diagramma mentre nella vista dati io vedo ciò che entra nel mio data model nella vista diagramma io creo le relazioni nella stessa maniera in cui facciamo in access si prende per esempio la chiave primaria comune e la si collega con la seconda chiave primaria della tabella transazioni e viene individuata una relazione. Vedete? Questa linea indica una relazione fra i due oggetti, fra le due entità informatiche. Si prende il nome prodotto e si introduce una relazione cliccando fra la chiave primaria e la chiave secondaria vengono chiamate primary key o foreign key ma potremmo dire siccome c'è P e F potremmo dire chiave padre, chiave, fi, chiave figlio quasi vedete differentemente l'access non indica graficamente quali campi sono collegati ma se noi indugiamo un attimo sopra la relazione vediamo che questa relazione crea una relazione fra nome prodotto e nome prodotto e questa relazione invece è, vedete, fra comune e comune. Che cosa abbiamo usato? Abbiamo usato Power PowerPV per introdurre una struttura relazionale nel nostro data model collegando degli oggetti che provengono da Excel, i quali a loro volta provenivano da diversi file di testo. Per, per il momento questo video è terminato e poi nei prossimi video vedremo come utilizzare power PowerPV per creare i campi che ci mancano. Che cosa ci manca? Evidentemente noi l'abbiamo reso implicito ma l'abbiamo fatto apposta. Vedete che nella nostra transazione stranamente c'è il prezzo del prodotto e la quantità venduta ma non abbiamo il nostro fatturato. Sarebbe semplicissimo moltiplicare il prezzo del prodotto per la quantità venduta puoi aggiungere l'IVA se, se c'è la necessità, ma noi non lo vogliamo fare qui perché stiamo vedendo come queste entità relazionali da oggi in poi, grazie a questi nuovi strumenti Power Query e Power Pivot, vengono create all'interno di Power Pivot. Quindi noi abbiamo importato i nostri oggetti tabella in Power Pivot, introducendoli nel nostro data model e poi abbiamo creato delle relazioni fra le chiavi primarie e secondarie che abbiamo messo, costruendo una struttura assolutamente simile a quella che si fa con Microsoft Access. Da questo pannellino qua noi capiamo che da, dal momento in cui Microsoft ha introdotto Power Query e Power PV, si può dire che Excel è a tutti gli effetti non solo un foglio di calcolo, ma un database che ha delle funzioni pienamente relazionali. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video.